Ciao amici di Le Fonti TV allora la nostra sigla ci porta direttamente nel mondo dei certificati come ogni mercoledì, allora Zoom Certificates con Riccardo Falcolini, Unicredit Investimenti. Ciao, Riccardo, ben Buon trovato. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. E oggi sarà una puntata bella scoppiettante, eh, vero? Sì, eh sì. Ah, ci sono delle. Parleremo naturalmente di certificati, del, de, dell'impostazione che in questo momento hanno gli investitori, daremo dei suggerimenti, però ci saranno anche delle varianti eh, alla sì. puntata. Eh, ogni tanto, insomma, qualche novità, anzi, spesso qualche novità la inseriamo grazie al nostro Riccardo Falcolini ma in questa puntata grazie anche a Stefano Fantonna, che saluto in collegamento, trader, formatore. Ciao, Stefano. Grazie Buongiorno. per essere. Ah, molto natalizio, Stefano, oggi, vedi? Eh, giusto, hai visto, ha eh, tutta una, una scenografia eh. natalizia. Stefano, grazie per essere con noi. Allora, eh, facciamo così, addentriamoci subito nei ragionamenti di questa puntata, partiamo con la nostra panoramica di mercato. E come sempre questo è il momento di andare a vedere eh, cosa stanno come si stanno muovendo gli investitori nel mercato dei certificati. Riccardo? Eh, sì, Manuela. Allora, in realtà tiriamo un po' le fila no, dell'anno, siamo certo. a fine 2022. Quindi facciamo un po' un resoconto di quella che è la situazione globale eh, dell'anno Allora, cosa è successo? Sicuramente ehm, diciamo, la situazione macro che abbiamo visto e che comunque ha, ehm, insomma, è andata a ehm, interfacciarsi con i mercati se così possiamo dire, ha sicuramente ehm, andato a influire su quelli che sono gli atteggiamenti degli investitori e i comportamenti degli investitori Cosa ha causato? ha causato sicuramente un calo di quello che è l'attività da parte degli investitori sia sui prodotti a leva sia sui prodotti di in investimento quindi un calo generalizzato eh, che più volte abbiamo affrontato durante le scorse settimane eh, ad oggi eh, se, vedere, se andiamo a guardare i volumi eh, degli ultimi 5 giorni di contrattazione siamo eh, intorno ai 34 milioni di euro di turnover quindi un turnover molto basso se eh, appunto eh, sia comparato rispetto alle medie delle scorse settimane che si attestava intorno a 44 milioni quindi circa diciamo, 10 milioni in più di turnover giornaliero ma eh, sicuramente bassissimo rispetto ai volumi che abbiamo uh, registrato a gennaio e febbraio che erano intorno agli 85-90 milioni di turnover giornaliero. Questo ovviamente è spiegato, l'abbiamo spiegato numerosissime volte, ovviamente sono stati tanti fattori che hanno inciso uh, sull'atteggiamento appunto della clientela eh, che fondamentalmente ha reso la clientela più attendista e più fondamentalmente magari anche un attimo con i piedi di piombo su tutta quella che è la parte di investimenti e eh, insomma pianificazione finanziaria. Certo. In realtà il mondo dei certificati è stato anche comunque eh, diciamo ha trovato una, un, un ulteriore competitor eh, che non è un competitor nuovo ma è un rinnovato competitor che sono i bond perché i bond ovviamente con il rialzo dei tassi hanno perso valore di conseguenza il loro rendimento è tornato a crescere in effetti i certificati l'anno scorso hanno costituito un vero e proprio, una vera e propria alternativa di portafoglio eh, in caso di assenza dei bond quest'anno appunto con il ritorno dei btp o comunque in generale, in, in generale del rendimento dei bond diciamo è stato, ha costituito un ulteriore elemento di sofferenza per il nostro prodotto turnover complessivo del mercato SEDEX ed EUROTLX siamo intorno a poco più di 16 miliardi eh, lo scorso anno si attestava intorno ai 27 miliardi quindi un uh, netto calo del, del volume eh, netto calo, però, ripeti le due cifre Riccardo perdonami l'anno scorso 27 quest'anno 16, circa. 16 e mezzo, Considera sì, sì, i 16 sì, sì. sono ovviamente dati a novembre saremmo intorno ai 16 e, Beh, e mezzo però certo. comunque poco cambia certo esatto mm, se dovessimo riuscire a raggiungere i 17, quindi magari arriveremo sui 17, ma mh, difficilmente ci spingeremo oltre, quindi come vedi circa 10 miliardi di turnover mancano fondamentalmente dal punto di vista della negoziazione. Quello che vediamo però fondamentalmente un interesse verso la cl della clientela verso alcune tipologie di prodotto, eh, che sono prodotti a barriere molto profonde, che siano in grado di assorbire i cali di mercato, che permettono comunque di ottenere un rendimento. Eh, anche costante in fase di lateralità del mercato o comunque prodotti a capitale protetto al 100% tale per cui diciamo in questo anno gli emittenti si sono dovuti innovare hanno dovuto innovare la loro gamma di prodotti eh, certo. alla fine un po' di compensare uh, un po' le esigenze della clientela che non erano reperibili su altre asset class un po' andare a magari stimolare delle potenziali future esigenze certo. e, e quindi con un prodotto e anche a rafforzare magari proprio quelle caratteristiche già dei certificati di protezione che ovviamente era quella che cercavano maggiormente gli investitori che a quanto eh, capisco dal tuo ragionamento insomma hanno messo in pole position la cautela proprio rispetto a come il mercato è andato durante questo 2022 è il classico esempio di come eh, e qui poi subentrano le scelte degli emittenti di come la scelta degli investimenti va di pari passo con l'andamento del mercato che quest'anno sappiamo ha seguito un trend ribassista allora su questo interpello anche Stefano per chiudere insomma, un po' la panoramica dal punto di vista del trader e Insomma, è, è chiaro no, che il bilancio per così dire sarebbe stato questo Stefano? Sì, assolutamente, il nostro mercato chiude a meno 10% eh. quest'anno, quindi un ribasso un clamoroso, in questi momenti eravamo addirittura 25%, quindi molto, molto più in là di quello che è il ribasso attuale, devo dire che è stata una grande varianza nei titoli perché si va da almeno 77% di Cyper, ma a titoli che hanno performato quasi all'opposto, più 50, più 55%, quindi c'è stato un po' di tutto nel nostro, nel nostro mercato. Certo Stefano, ma infatti tu hai detto un'altra cosa molto giusta: è vero che il mercato ha chiuso un meno 10%, avrebbe potuto anche chiudere con una percentuale. Più ampia, però diciamo che ha dominato l'incertezza profonda quest'anno no? che è quella che ha destabilizzato maggiormente i mercati e gli investitori. Cioè è vero che poi a conti fatti possiamo dire oggi beh poteva andare anche peggio, certo. però Riccardo insomma, eh, questo peggio lo avevamo messo in conto e quindi di conseguenza eh, le scelte sono, si sono hanno seguito la strada della, della cautela. Sì, assolutamente sì, e ma lo vediamo anche proprio se dovessimo guardare l'indice, il nostro indice si trova in una fase di lateralità ormai definita da diversi Tempo, quindi c'è un po' di è incertezza, vero, mancano un po' di volume anche sull'emptiano. Quindi, non parliamo solo della parte certificati, perché quindi è una situazione un po' globale di attesa. In effetti, la clientela non sa come si potranno muovere Bravo. di qui a ah, anche domani stesso. Nei mercati, una inasprirsi te, delle, delle tensioni, un'inflazione un che sale, banche eh, centrali inter... più aggressive. Quindi, sai, no, siamo. Qualcuno ha già parlato ormai da tempo di tempesta perfetta, quindi vedremo un po' effettivamente come esatto, si muovono. Esatto, esatto. Uh, allora a questo punto andiamo a vedere un po' come si stanno muovendo i da una parte gli investitori l'abbiamo già detto, però come si stanno muovendo anche le emittenti, no? Esatto. E qui abbiamo un esempio, perciò i certificati della settimana con novità oggi. Qual è la novità principale della puntata? Lascio dire a te poi andiamo da Stefano, no? Ce, ce ne sono diverse eh beh, iniziamo da una io O le vuoi mettere tutte insieme eh, sul tavolo? No, no la peschiamo sono... no, Io ne pesco una, vai, ne la prima Qual è? una vai, qua, I nostri vai. prodotti oh no, O andiamo <ride> da Stefano Andiamo dai nostri prodotti Ha faccio la carta bianca a te Dai, potrei... carta bianca a me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 Ok, eccolo qua. Di quelli, eccolo qua. Questo ah, è questo bellino, è... ne abbiamo parlato tante volte con Steve. Ne abbiamo parlato, abbiamo, abbiamo cominciato a parlarne quando era poco al di sopra eh, degli 85-86, quindi adesso è a 107-66, ma questa è dimostrazione che un certificato non è che è interessante in un solo momento della sua vita, ma anche nei mesi a seguire può essere molto interessante. Perché è molto interessante per un trader?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 in grande interesse il titolo, uh -huh. che è sceso molto da inizio anno, in certi momenti perderò dire il 55% da inizio anno, questo non va mai uh, male su prodotti come questo, perché qui parliamo di un prodotto con una barriera molto profonda, 0,11,82, quindi abbiamo circa il 45%, il 44,6% di distanza dei prezzi attuali e un rendimento del bonus del 25,69%,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 Assolutamente sì, questa volta parliamo di, ovviamente io, io martello sempre su questo titolo che è uno dei miei preferiti, eh, tecnicamente parlando, ma anche intesa, quindi Monoscap DE000HB di Bologna 68 U70. Aspetta, 000HB uh, di Bologna 68, esatto sì, U70, perfetto, lo vediamo subito, ok.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 Ma Nel primo caso parliamo di un titolo che comunque ha dei problemi di analisi fondamentale, cioè, nel secondo certo. caso di un titolo che invece con la crescita dei tassi nominalmente ha un utile in crescita, è già stato di quasi 4 miliardi per quest'anno, ricordiamo che Banca Intesa capitalizza circa 2-33 miliardi di euro, quindi eh, capite bene che se l'utile dovesse passare da 4-6 a 6 miliardi… Vabbè, certo. <ride> Eh evidentemente certo. questo titolo sarà negli scudi l'anno prossimo quindi vale la pena seguirlo per questo scudi e l'hashtag dell'anno prossimo eh certo la so. eh va. Sì. va bene, ok eh, che facciamo? Hai qualche altra sorpresa o andiamo con un altro prodotto? no, no. andiamo con l'ultimo andiamo Poi con l'ultimo ah, di chiedo, diamo un si grande si spazio a Stefano perché sono de davvero delle belle sì, chicche sì, sì, assolutamente insomma, eh, terzo prodotto, vai Stefano allora, terzo prodotto, non vi presento più i bonus cap che sono i prodotti più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 molto bello che mi piace ha una barriera molto profonda maturity corta quindi scade a settembre 2023 quindi sicuramente è un prodotto bello aggressivino diciamo sì, che mi piace gli altri due sicuramente intesa non ha una sua storia diciamo tutto sommato fondamentalmente di eh, Vabbè. titolo stabile buona, comunque, impostazio buona impostazione, buona impostazione anche proprio... in quel caso barriera molto profonda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 hanno profili rischio rendimento e reattività al mercato leggermente differenti, quindi sicuramente promossi tutti e tre. Ok, allora ehm, siamo quasi in chiusura, sì. però vi voglio dedicare ancora qualche minuto. Cosa facciamo, C'è una novità! Eh, infatti, vedi perché <ride> la ho terza novità perché se no sarei andata direttamente io, però sapevo che poi eh, ci sarebbe stato ancora qualcosa in chiusura. Vai. Sì terza novità che appunto è relativa agli eventi Manuela ritorniamo il 16 di gennaio 2023 ma dobbiamo mandare la sigletta? come vuoi possiamo anche non mandarla mandala tu dai No, voglio sigla. la sigla sigla dai sì. andiamo agli eventi così. così facciamo le cose fatte bene va no?